Ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il Tank e questo nuovissimo video che faccio, questa volta con Magic in Fortnite Ragazzi, un oggi allora, ho fatto una partita in cui, soprattutto nel, nel finale, quindi guardatelo fino alla fine perché è la fine, la parte migliore Ho usato una strategia, poco ortodossa chiamiamola, per sopravvivere non sono arrivato primo, però sono andato abbastanza avanti Io non ho ancora visto questo esatto, video Esatto, lui non l'ha visto Quindi vedremo un po' cosa penserà di questa strategia particolare, chiamiamola così Quindi partiamo Ecco qua la nostra partita, signore Ok, purtroppo la rec è iniziata dopo Che quando ero già atterrato, però avevo preso solo un'altra cassa e basta Una nulla. recensione su TripAdvisor Esatto È iniziata dopo N Nulla di particolare tra l'altro ultimamente cado sempre qui in queste partite, un buon posto. Un posto spettacolare. Sì, sotto ah, Il ponte. ponte. Dove c'è Pierino che fa la cacca. Sotto il ponte di Malacca. Mazzalo, mazzalo. Subito una kill. Subito una kill. Signori. Vabbè dai, era disarmato, poverino. <ride> Ho sentito bene, era disagiato. Ha detto disagiato. <ride> certo. In questo gioco si alternano partite buone, partite schifose. Qua ero pure in safe zone già all'inizio, quindi si parte bene. Qua ci vuole la kill, ci vuole la kill. Ma su, c'è nessuno. che non c'è nessuno. Oh! Ho oh, fatto un, un altro tesoro. Wow! un altro beverone. Cos'è? Il beverone, è quello che ti dà lo scudo, questo qua, il coso blu, questo. Si droga Crede di avere lo scudo? In realtà è fatta di MD e allora si vede gli scudi attorno. Guarda, guarda. Noi eravamo in programma di fare una partita tra di noi con suo fratello da casa sua. No, che tra l'altro avete visto nel video di Del calcio del... dello speciale 500. Esatto. Che mi metto qua sopra. Poi non siamo riusciti perché il mio Fortnite sulla mia PlayStation ha Deve deciso che era il momento di aggiornarsi. E allora, Facco, possiamo andare <ride> avanti? ragazzi. faccio una cosa e voi vedrete subito la parte interessante. Eccoci qua ragazzi, riprende la parte un po' interessante Esatto, ecco. anzi è questa la parte più interessante Perché a parte che mi sono ritrovato in safe Ed ora questa è la mia strategia per arrivare in fondo diciamo Diventa l'uomo pianta, anzi <ride> la donna pianta Esatto, questa cosa qua l'ho fatta con le cuffie perché senza cuffie in sto gioco tu non puoi giocare Se vi ricordate il video che ho fatto con Alan, che vi metto anche questo qua l'avevamo fatto senza cuffie, infatti non sentivamo, ma anzi addirittura senza audio in generale Non sì, sentivamo niente Non sentivai niente Ha fatto anche la cacca dietro questo cespuglio E mi sono pulito con le foglie Giusto, in natura si usa quello <ride> esatto, che hai Esatto, quello che hai proprio a disposizione Siamo nei primi 24 signori, vedo dalla mappetta, da sotto alla mappetta. Sì, che poi ero in safe a culo, cioè andando in giro a caso, vi giuro. Mi sono ritrovato due volte in safe. Tanta roba. Perché ci vuole anche un po' di fortuna per fare una buona partita, eh? Sì, sì. assolutamente. Come la prima kill che, come dicevi, hai fatto. Con lui che non aveva niente. Ma io ho anche se, Adatto. ciao, stai partecipando a un video. Saluta Antonio. Tra l'altro, io stavo giocando con mio fratello accanto. Qua, ecco, qua sentivo dei passi nelle cuffie, ragazzi. Qui sentivo dei passi nelle cuffie. Allora girava pian piano perché voleva fare la scena epica in slow motion. No, perché se mi giravo in alto usciva la testa dal cespuglio e quindi Ma... giravo piano. Comunque adesso si vede una tizia. Ah, -ha. io sono tipo a 10 metri da lei e non mi ha visto. E cosa sta facendo? Sta cagando anche lei dietro un albero. Ah Ma, oh mio e aveva un roba. fantastico scar leggendario. Però un botto di roba. Aveva un botto di roba ed era lì A FK, credo, non sai so che cazzo stesse facendo, e niente. Pure le cose per guarire. Fin qua continuavo a lasciar giù l'unica la cosa che non dovevo lasciar giù. E dopo aver uh, depredato la mia vittima. Ritorniamo nei cespugli. È, <ride> <no? ride> cioè, è stato così proficuo, non mi ha proprio visto. Vi giuro, è stata una roba assurda. Io sentivo i passi di sti qua nelle cuffie. Mi sono girato e l'ho visto lì che non mi ha visto. È stato stupendo. E sono ancora in safe. Io ho visto la partita di Dread. Mm -hmm. La prima che ha fatto, ha avuto un culo della Madonna e se l'è giocata malissimo perché non sapeva le cose base. Però... C'è una persona! C'è una persona là, sì, sulla montagna. Vista. Mi faccio lo zoom adesso. Lì, si vuole suicidare? Ah, no, si è fermato. No, in realtà si mette a distruggere quella cosa che è accanto. Da qua non riesce a sparare no? Volendo sì, ma mi, fare... mi sarei fatto gamare, quindi ho detto lasciamolo lì. Sì, sì, bene. Non sì, ho il cecchino, sì, sì. lasciamolo lì. Siamo nei primi 15, signori. qui non si scherza. Fateci sapere se volete un video assieme. Esatto. Bravo. Nei commenti. Anzi, no. vi lancio il sondaggio. Ora. Classico sondaggio. Vota. Vo Vota! Maledetto. Tutti? Eh. Se non sapete dove trovare i sondaggi, è quella i... Che vi appare in alto, voi ci schiacciate e vi appaiono tutti i sondaggi. Votate, primi otto signori, primi otto. Sì, sì, guarda che sì. funziona questa tattica, ragazzi. Eh. È La tattica del camper. Adesso non ero più in safe, ecco, esatto. Ah, ecco, ecco. Però io ho detto finché ho tempo, è vicina. Questo posto ci devono passare per arrivare in safe da qui, no? Giusto, giusto. E infatti, eccolo là, vedete che corre come un forsennato. E avevo preso l'arma. Quella potente. Quella epica. Ecco. Uh. Guarda. Cioè ragazzi è stato... Ok lasciate stare qua che l'ho ripetuta britannica. <ride> l'ho mancata. Cioè io, io non sono scarsissimo. Però in quel momento vi giuro. In quel momento... Adesso no. sono morto. Sono arrivato a SES, Ma in quel momento... Immaginate di essere lì nel cespuglio. E questo qua che vi passa accanto non vi vede. Io mi stavo pisciando addosso dal ridere. Poi è arrivato sto qua che, cioè, avrei dovuto usare il fucile a pompa e li avrei segati tutti e due. Però in quel momento lì ero troppo esaltato perché questo qua mi è passato accanto e non mi aveva visto. Se volete potete utilizzare questa Tattica, strategia. Che tanto ho scoperto per... che già la utilizzano. Beh, giustamente, le cose vengono scoperte subito. Sì, esatto. Comunque ragazzi, vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Commentate. E scegliete nel sondaggio se volete facciamo un video assieme su Fortnite E se vi è piaciuto lasciateci un commento per farci capire che vi è interessato Fateci sapere se anche se vi funziona anche a voi questa strategia Esatto, lasciateci le vostre recensioni Vi auguro una buona continuazione E ciao ciao belli Ciao ciao Ciao